Pendolo, che cos'è? allora Sono due pendoli attaccati uno sotto l'altro, per esempio questo geggio qua. Dunque, se io gli do una bottarella piccolina, lui tende ad oscillare, diciamo c'è cioè la parte sotto che dondola un pochino, però vedete, oscilla in maniera tutto sommato tranquilla, non troppo diversa dal pendolo normale. Okay. Se però io gli do una botta un po' più forte, comincia a succedere una roba di questo genere. Però vedete, questo fa un comportamento che è completamente imprevedibile, nel senso che se io lo prendo e lo faccio ripartire più o meno allo stesso modo di prima, ovviamente voi vi ricordate perfettamente la storia <ride> di tutti noi, questo anche una piccolissima differenza farà sì che questo pello avrà un comportamento completamente diverso.